Oggetto numero 2, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Melasecchi, eventi alluvionali del 15 settembre 2022, ritardi negli interventi e riscontro alle richieste del Comune di Prego consigliere. Grazie Presidente, ma parliamo sempre di più ogni giorno dei cambiamenti climatici, nell'agenda politica internazionale. Eh, rimane quella che sostanzialmente è eh, un'azione costante per la, la riduzione dei fattori che eh, potrebbero eh, portare, eh, che porterè, porteranno sicuramente in caso di mancata riduzione delle emissioni climaalteranti a conseguenze devastanti per il pianeta, oggi però Già oggi però dobbiamo fare i conti con quella che è una situazione ormai evidente e palese e sotto gli occhi di tutti, ovvero che i cambiamenti climatici eh, già eh, esistono e che dovremo gestire da qui ai prossimi, eh, nella, nel breve termine, effetti che sostanzialmente non possono più essere viventi e quindi non possiamo prescindere da quella che è una pianificazione e una politica di adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo sei mesi, oltre sei mesi di siccità estrema, abbiamo avuto in un periodo che è andato da metà agosto al mese di settembre una serie di eh, precipitazioni e di eventi meteorologici eh, estremi che sostanzialmente eh, la comunità scientifica ha eh, identificato come del tutto anomali. E quindi fondamentale in premessa a questa interrogazione che questa regione riveda completamente l'assetto sotto il profilo diciamo, della valutazione del rischio idrogeologico, idraulico, meteo idrogeologico e tutto quello che riguarda il sistema di protezione civile. Urge con assoluta diciamo, priorità di dover discutere, Assessore Mirasecche, in quest'Aula una nuova legge sulla protezione civile. All'interno di questo eh, question time parliamo di quella che invece è stata la gestione degli eventi alluvionali del 15 settembre 2022 che eh, seppur alle cronache nazionali purtroppo per gli eventi estremamente nefasti che hanno riguardato la regione Marche con eh, eh, purtroppo la perdita eh, diciamo gravissima di vite umane anche la nostra regione è stata interessata da eh, quel tipo di fenomeni che solo per una fortuita diciamo, casualità non hanno riguardato direttamente anche eh, altre parti della nostra regione. E nel caso relativo al, in particolar modo a quelli che sono stati i comuni di, di Scheggia, di Pietralunga, eh, di eh, Guppio, eh, ci sono state delle, eh, diciamo anche in questo caso registrate dei fenomeni incredibili con eh, precipitazioni che eh, sostanzialmente hanno superato eh, anche, sono arrivate anche i 200 mm in eh, pochissimi minuti eh, eh, i danni sono stati ingenti eh, mh, più volte eh, eh, Abbiamo eh, avuto modo di eh, incontrare eh, le persone che hanno eh, diciamo, purtroppo subito eh, questi danni e eh, riteniamo che sia doveroso fare chiarezza su alcune, eh, diciamo, eh, a livello procedurale su alcune questioni che eh, sostanzialmente si sono verificate durante la gestione di questo fenomeno. Quindi, eh, nell'attesa ovviamente che a livello ministeriale ci siano poi le dovute diciamo, conseguenze rispetto alle richieste da parte della Regione, credo a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'insediamento del nuovo governo. Quindi, eh, osservato che il Comune di Gubbio scriveva in data 16/9/2022 il giorno eh, dopo eh, gli eventi eh, alluvionali eh, rappresentando gli ingenti danni subiti, ancora in via di definizione, allagamenti diffusi, ehm, esondazioni, danni agli argini, smottamenti, frane, eh, problemi alle strade, abbattimenti di linee elettriche e di infrastrutture di eh, comunicazione, danni rilevati soprattutto nell'area di eh, Bevelle, San Benedetto Vecchio, Santa Margherita di Burano, Santa Maria di Burano, Salia, Moreno e San Bartolomeo, le zone che con la stessa missiva il Comune di Cubbio richiedeva l'intervento del centro regionale di protezione civile e l'avvio delle procedure per la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità chiedendo la disponibilità di mezzi e operai per fronteggiare la situazione emergenziale causata dagli eventi meteorologici estremi che a causa del mancato intervento da parte del, diciamo, del centro regionale di protezione civile il Comune di Cubbio con una nuova missiva inviata il 19 settembre eh, chiedeva all'ente regionale rappresentato nuovamente come le principali criticità segnalate non, rius non, non, non riuscissero ad essere risolte dalla sola struttura comunale eh, eh, e quindi rinnovando la richiesta per la messa Tempo, a disposizione di mezzi e di personale per poter intervenire in particolar modo sul ridicolo idraulico ritenuto che sarebbe inaccettabile che se confermato che nei sei giorni, sei giorni conseguenti io ho avuto modo di poter vedere con i miei occhi parlando e eh, intervenendo direttamente con quelle persone proprio sei, cin, sei giorni dopo eh, gli eventi eh, che non avevano ancora avuto alcun tipo di supporto il supporto arrivò il giorno eh, successivo quindi si interroga la giunta per sapere in quale data sono stati effettuati gli interventi in supporto delle popolazioni nelle frazioni di San Bartolomeo e Santa Maria di Burano, nonché la tipologia e il numero delle operazioni di intervento, il numero dei mezzi e le persone messe a disposizione dalla Regione Umbria e come si intende agire nel prossimo futuro per dare sostegno concreto e immediato al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato, al ristoro delle attività economiche e ai privati che hanno subito danneggiamenti. Grazie. Assessore Dunque, fin dalla notte nella quale stava avvenendo il dubifragio alla quale ci, al quale ci riferiamo, io personalmente, era alle 11:30 e mezzo di notte, eh, ho preso contatto con i sindaci, con il sindaco in particolare di Scheggia e Pietralunga, che sembravano al momento i comuni eh, maggiormente colpiti, non ancora da Frane eccetera, perché ancora la situazione era all'inizio del fenomeno sostanzialmente, perché ancora sarebbe avvenuto tutto diciamo, sostanzialmente nelle ore successive. La mattina successiva mi sono recato personalmente nei eh, comuni di Scheggia e Pietralunga per verificare eh, il lavoro che in, tanti, in tutti i danni, eh, presso le abitazioni, sono stato presso l'area industriale di Pietralunga realizzata purtroppo anni fa in una situazione incredibile, cioè accanto al fiume dovremmo cercare di capire anche chi è che è andata a realizzare anni fa aree industriali o insediamenti abitativi in prossimità dei fiumi, a prescindere dalla galasso, a prescindere da norme diciamo, di prudenza ordinaria e eh, ho verificato cosa si stesse facendo ho organizzato anche per quanto riguarda l'intervento della protezione civile, devo dire con grande chiarezza che ho parlato con ANAS, sono stato al Comune di Scheggia per quanto riguarda le, le frane di competenza della provincia e la grande frana sulla Flaminia, ancora oggi bloccata, da parte dell'ANAS che ha una dimensione tale ed una pericolosità tale, per la quale l'ANAS sta procedendo alla verifica con geologi, ingegneri eccetera per eh, iniziare ad affrontare quel problema delicatissimo e pericolosissimo perché c'è il rischio che quella parte di montagna, perché non è una frana normale, possa scendere, rompere il muro di sostegno della stessa strada e precipitare sulla stessa Flaminia al di sotto creando danni oltre che alle persone e alle cose. Il tutto avvenuto, e ho verificato personalmente, con un contatto continuo da parte della sala operativa unica regionale con tutti i sindaci. In particolare, sin dalla sera di giovedì 15, il sindaco di Gubbio è stato contattato più volte dalla sala operativa, come risulta ufficialmente dai documenti, per verificare eventuali esigenze del territorio a seguito degli estremi eventi piovosi in atto, dopo i primi contatti con il sindaco dal giorno successivo sono state tenute diverse interlocuzioni con i funzionari del comune, geometra Bagnarelli e ingegner Bottegoni. Nonostante questi contatti e li l'invio da parte del comune di una nota del 19 alla quale si riferiva lei, nella quale si elencavano diverse criticità, nulla mi rileva la dirigente alla Protezione Civile è stato segnalato in merito a criticità su abitazioni locali private alluvionati. Ricordo che in quel momento la situazione di quell'area riguardava centinaia, centinaia e centinaia di abitazioni e, aggiungo, una lunghezza di torrenti, di fiumi a regime torrentizio dai 100 ai 140 chilometri che Consigliere De Luca che lei vada in un luogo dei 100-200 interessati e faccia dei video, cortesemente. Con accanto è stato visto un tecnico del Comune di Gubbio, per cui si fanno video con il tecnico del Comune, che dovrebbe stare a organizzare e gestire il COC. Sono delle regole precise. Ci sono delle regole precise, i COC che devono essere aperti dal Comune devono provvedere direttamente i comuni. Aggiungo, il Comune di Gubbio ha mandato una prima nota con una necessità di 10.000 euro. Cioè, una prima nota di 10.000 euro. Ridicola rispetto alle necessità di un territorio di quelle dimensioni. Tant'è che successivamente, successivamente è stata integrata con una nota di 50.000 euro. Che appare comunque devo dire diciamo non dimensionata rispetto alle dimensioni di quel territorio quindi per quello che riguarda io adesso le leggo se posso velocemente la sera del 15 quindi funzionari del servizio protezione civile di rientro da scheggia e diretti a pietralunga si sono recati presso la frazione san benedetto vecchio visti gli elevati valori registrati dal pluviometro lì ubicato sono tornati dalla mattina del 17 funzionari del Servizio Protezione Civile che hanno effettuato un giro di ricognizione per verificare i danni subiti dal territorio in particolare sono state controllate la zona di Burano e San Bartolomeo nel comune di Gubbio e Buotano nel comune di Scheggia. Nella giornata del 18 l'Associazione Misericordia di Fossato di Vico ci comunicava che in data 17 dalle 15 alle 18 era intervenuta con cinque volontari presso il ristorante San Bartolomeo, presa a visione della richiesta via mail indirizzati in assessorato dai titolari del ristorante San Bartolomeo. Ripeto, queste situazioni riguardano centinaia, centinaia di situazioni analoghe, le ho viste con i miei occhi. Io ho visto almeno una cinquantina di frane solo recandomi a scheggia. La situazione non si può andare in un unico posto, ma avere a volo d'angelo la situazione dell'intera area e di tutti i comuni interessati a questo fenomeno. Ripeto, l'organizzazione, io ho l'elenco qui, che è inutile che io le legga, i singoli interventi fatti su dubbio. Eh, la cosa fondamentale è che in casi di questo genere i COC si mettano, vengano costituiti immediatamente, provvedano i sindaci in emergenza a chiamare imprese con idrovore, con quello che serve. La protezione civile deve essere contatta non tanto con lettere, perché non serve a scaricare la responsabilità, ma occorre chiamare immediatamente. Il mio telefono, sempre a disposizione, 24 ore su 24, sempre acceso per eventuali interruzioni di treni, situazioni di protezione civile, non è stato mai chiamato dal sindaco di Gubbio o da un suo funzionario. Voglio dire, se c'erano questi problemi, in questi casi, si telefona anche all'assessore. Comunque ho l'elenco preciso di tutti gli interventi che sono stati. Ho ieri eh, parlato personalmente a Roma con il Capo Dipartimento della Protezione Civile, che ovviamente ho interessato immediatamente la mattina stessa di quando sono avvenuti gli eventi. Il, eh, è in corso di... I tecnici della Protezione Civile Nazionale sono venuti, hanno fatto dei sopralluoghi, ovviamente gli stessi che hanno fatto nelle Marche, stanno valutando a livello tecnico i danni che ci sono stati e il Governo sta prendendo il provvedimento di dichiarazione dello Stato di emergenza. Eh, non ho idea perché è una questione tecnica riservata per ore, qualche ora ormai, in quanto quando ci daranno l'ordinanza vedremo vedremo come credo la Presidente dovrebbe essere nominata commissario, valuteremo le somme che verranno erogate immediatamente per i soli Tempo. interventi di emergenza chiudo Presidente, dei sindaci, ma ci sarà una seconda interlocuzione per i, danni, per i danni che ancora si stanno valutando perché non è facile intervenire con computi metrici precisi in ordine a queste situazioni. È chiaro che l'evento è di un'assoluta eh, diciamo, unicità dal punto di vista storico, l'area La, interessata è vastissima, eh, situazioni boschive eccetera, fiumi che non avevano argini, fiumi che hanno debordato completamente fuori dal loro letto, ponti divelti, famiglie che sono state eh, diciamo assistite perché con i ponti crollati eh, non erano, erano praticamente isolate, è stato fatto tutto quello che era umanamente possibile. Aggiungo, quando siamo andati e abbiamo deciso di dare una mano alle Marche è semplicemente perché non appariva la necessità di interventi immediati, ma solo quello di verificare i danni per elencarli e fare in modo che la protezione civile nazionale Potesse provvedere, grazie. Consigliere Luca, nei tempi Ma, per favore. Eh, Presidente, il fatto che lei assessore mi parli di, eve di eventi di unicità assoluta, la minima consapevolezza di quello che sta accadendo. E il COC è stato istituito immediatamente dal comune di Gubbio, il fatto che lei faccia delle illazioni parlando di funzionari del comune l'età dimostra proprio il suo bassissimo senso dello Stato perché io sono un consigliere regionale e ho tutto il diritto di andare su un territorio e chiedere alle amministrazioni locali di vedere come stanno andando le questioni con tutto il diritto perché io sono un rappresentante dell'assemblea legislativa dell'Umbria anche se a lei magari non piace ma raggiungo un fatto che lei da questa risposta ha omesso una nota ha parlato solo esclusivamente della nota del 19 mentre qui c'è una nota del 16 eccola la do alla presidenza e la deposito del 16 settembre il giorno la mattina protocollo 44 832, a cui ovviamente ovviamente fatto richiesta diciamo, di accesso e che è stata depositata in cui si parla la presente per richiedere eh, molti residenti del territorio sono ancora isolati e le abitazioni sono prive di corrente elettrica, si parla di abitazioni private, residenti, la presente… Pres, assessore, non è che se sono 100 interventi noi possiamo abbandonare solo e esclusivamente delle famiglie perché tanto eh, magari fanno parte di un'amministrazione che è di un colore diverso, questo è inaccettabile. Quindi la presente è per richiedere l'intervento del Centro regionale di protezione civile e costituisce l'avvio delle procedure per la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità. Questo è scritto. Lei mi deve spiegare perché l'ha omesso dalla risposta. È lei che all'interno della risposta Passa. ha detto che non è mai stato chiamato dal sindaco di Gubbio. È una cosa vergognosa. Chiederò i tabulari elettronici e vedremo quello che succederà. Lei si deve vergognare e io sono estremamente preoccupato da cittadino umbro che lei cessisca l'emergenza perché è per un pericolo favore, è un'assemblea legislativa, eh?